Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e finalmente dopo un secolo tipo siamo tornati oh. su Kirby's Adventure Wii oh. per finire il le Let's Play. Allora. Abbiamo sbloccato l'arena finale e abbiamo quasi finito la let's. Sì, io ho appena finito tutte le sfide offline, tranne quella della spada che ve la mostriamo ora. In che senso le sfide offline? Off camera, intendevo, cioè mi sono confuso, Eh, eh appunto. Dicevo le sfide online esistono anche. Ok, è inutile che entri adesso perché praticamente dobbiamo fare la sfida della spada. Ma guarda, ti abbiamo già ucciso. Vabbè, come vedete, qui, come vedete qui le ho già fatte tutte, mi sono uscite tre su sei. Sì, di argento. E la è bronzo. E ora speriamo di prendere tipo loro sulla spada, ma non credo però... Io ho deciso di fare la spada perché sennò no poi lui muore gli altri. E non mi va di fare altri effetti. Va bene che, che no. non sono morto quasi, ma sono morto due volte in totale nelle sfide. Marco, smetti. Ok, vi avviso che non, non mi interessano le cose. Quindi io sfiderò nel perché perché sì l'arena finale dura un casino e quindi, quindi non possiamo perdere tempo se volete il platino non guardate così eh. ma non ci mettiamo lì a fare il platino tutto il tempo ma non ne, siamo mi metto. Eh sì, va bene. non ne siamo capaci né io né lui no no no no no no no ho sbagliato via. Maledetti. Ho sbagliato no no no no no via. Ma, ma si può, no no no no se ne frega, forse io che sto morendo. Non <ride> stai per andare contro la morte? No, non è vero. Comunque, ok, abbiamo finito le sfide. Bronzo, ovviamente, vabbè. E finalmente la modalità extra è completata. Evviva! Ed ecco qui che ci dice un date extra 100% con Grazie. Oh. Yeah. <ride> ok, quindi <ride> che ci resta da fare? Usciamo! Leon. Facciamo prima le olde? No, prima l'arena la finale. Sono nuove disponibili musiche. Mu nuove musiche. Ok. Facciamo l'arena finale. Pronti? Io no. Perfetto, iniziamo. <ride> aggiungiti Kirby sei sicuro sì, che questa sì, sì. è vabbè ok l'arena finale in cosa è diversa abbiamo lo, la stessa vita dell'arena dell normale l'unica differenza è che io, io prenderò tornato lo stesso però eh, lui non prenderà cioè io non prenderò Prenderò pietra perché sì, si chiama pietra. Vabbè. Io eh, da poco. Un'altra differenza è che, vabbè, i boss sono più forti. E ci sono, sono... colorati E ci sono più boss. La vita è più grossa. No, la vita è normale, è la stessa. Eh sì, nel senso è più grossa rispetto alla cosa est. Vabbè, la vita normale. Naturalmente è molto... non, ci non ci possono far battere mille boss. Insieme. È la... eh, appunto. Ok. Uh, Felix, Felix Felix, Felix Felix Non è Felix Lo so, però lo voglio chiamare Felix Vabbè, e poi volevo dire che al posto dei Maxi in Tumento, come cura ci sono i pomodori Pomodori e basta Che schifo Sì, che curano praticamente molto meno del Maxi in Tumento, Perché il Maxi in da dà tutta la vita Quindi fate voi i conti Quindi non basta che i boss sono più forti Ma abbiamo anche meno strumenti curativi e naturalmente i boss sono randomici tra di ultimi no si sì. ah si sì. sono randomici l'ho voleva colpire no? ma io ero un in incidio e sono le staglie ok e, viva... e abbiamo finito il primo boss o meglio i primi quattro boss ora siamo contro un mini boss numero non è vero non ci sono i pomodori c'è un blocco e due mazzi ah vabbè però lì eh, nell'arena normale c'erano quattro max e, e vabbè e tra le abilità c'è cioè una, una utile e l'altra solo come, come anche nei combattimenti contro il ferix nelle dimensioni eh sì. vabbè però potete prendere l'abilità anche dai mibos, quindi nipos ti... con marzo Marz l'ho ucciso ha ucciso io no mi ha colpito! Non ci credo! Sì, ti ha fatto. quanto male ti ha fatto? Pochissimo! Poco perché è un protetto, no? Vedi bonkers! No! No! No! Perfetto! Marco cerca di non prenderti Va bene che puoi rispawnare dopo ogni match. Eh sì, sì. però poi non c'ho più roccia. E eh, vabbè, okay, ti pallone Ok, questo boss è molto infame. Anche se non è tutta questa difficoltà infame nella seconda fase. Naturalmente noi non vi abbiamo fatto vedere la extra perché l'unica cosa che cambiava era la vita e i ricolor di boss il, e i nemici più, più, più, più, più, più grossi. E anche le stelline perso Anzi, veramente di diverse dimensioni, perché sono, alcuni sono anche più. Ok, ora stiamo attenti perché questo infame. Non so perché adesso stiamo rispiegando tipo tutto sui boss. Ma questo infamone. Alcune, alcune cose cambiano. Questo infamone diventa più grande di.. Cioè, diventa grande quanto tutto lo schermo. Ma come è, è impossibile schivarlo se non siete vincibili? Ah, oh, oh, via. Sta inondando una fontana. E io l'ho Sta inondando una fontana. Una, Cosa una significa? Statua, mm. Una statua, una statua, ok? Mi sono sbagliato. No non dobbiamo entrare in sotto. Ok, ok. Oh no. Gorilla polare. Ex. Gorilla... Barra gorilla. Eh. Ah comunque gorilla. visto. Gorilla polare. No, no, uh, gorilla. Super Saiyan. Super Saiyan. Oh. No. Yeah. Nella seconda fase Super Saiyan. S ah, super comunque, vede. adesso uh, finalmente vi svelo da dove viene il mio soprano. Ecco, praticamente viene da un da una parola collegata dopo... a X, che dovrebbe tipo essere bello ah. no, veramente l'hai già spiegato no, non l'ho spiegato si, sì, l'hai già spiegato no, okay. è off -care. e poi lo devo fare. No, no, no, me lo ricordo Margo, ho montato... ti giuro non ho... No, ho montato il video ah. attenzione, una di quando, mentre spiegavamo quando stai, hai battuto abbiamo battuto uh, Felix Felix, uh, Felix. Tu, tu hai spiegato questa cosa. Non mi ricordo, ok? Però sto morendo oh, e ci serve presso una cura. E io invece ho mandato il video e non lo ricordo. Comunque ammettiti che la sua abilità è un po' inutile, è giusto per difenderti. Perché sto facendo tutti io e danni. Mentre se ve lo chiedete il mio soprannome non deriva da niente perché lui me l'ha dato. Io glielo mi... consiglio No, non me l'hai consiglio. Cioè sì, me l'hai uh, consigliato. Non lo prendiamo perché è, è scamazzo che tizio. Non sapevo che il soprannome d'armi, allora lui mi ha dato questo, che non significa niente l'ho consigliato Vabbè comunque io l'ho preso dai boss, cioè dai boss X Perché questo è uno dei suoi giochi Abbiamo chiuso il chiave, sì, ok? Abbiamo chiuso il chiave, abbiamo chiuso il chiave Io ho paura Turbante! Perfetto! Che poi il turbante mi sa che è il cappello che hai Ah, davvero? Sì. sì. E io non sono dimenticato di spiegarlo. Il deserto di prestigio i pallini. Uh, attenzione alla raffica di fuoco. Dei pugna, Di pugnazzo. Ora ha cercato di afferrare. Aria, che sì, se c'è Aia c'è gioia. No. Non so perché va dentro, ma avevo bisogno di se c'è yeah. Aia c'è gioia. Sono entrato nel cappello, questo okay. ok, ora assolutamente ci dobbiamo curare. Perfetto. E andiamo. Ok, fenix di fuoco. Che poi c'è un altro fenix di fuoco, però vabbè. Ti sei mangiato in nulla. Perché l'abbiamo già presa quella, quella componente della nave E sarebbe pure inutile perché sappiamo già che è cattiva la, la, la, la. Ma l'allora è cattiva? Ah, buono lo sappiamo Ma non credo Ok, colpisci Colpisci Pesino la storia è tutto uguale non succede nient'altro di diverso. Sì, giusto il filmato della battaglia eh, finale. Sì. E, e ve lo tutti insieme al filmato di, di gioco al E Evviva! Ok, l'abbiamo ucciso senza problemi, avremmo anche potuto evitare di curarci. Però tu eri in fin di vita, quindi ce Tutti e due eravamo in fin di vita. Io sarei sopravvissuto visto che non ho preso danni adesso. Eh, però non ci non io non mi sarei curato lo stesso perché Westpin Wood. <ride> <ride> Okay. Mi dispiace Whispy, ma sei proprio scarso di uno stico. Guarda come muore. Non... Beh, uh, Come osso? Oh, uh, guarda, è la prima volta che sono. Chi sono questi due? Beh, Beh uno è... lo scopriremo, mentre l'altro lo sappiamo. No, già. vabbè, lo sapete già che è l'altro Galactanite, eh, non eh è sì, la volta sì. che appare Lo e, so, lo so E tu? Però... E tu, sì, risocchiamo, eh? Ma perché nella statua? Lo mm. scopriremo solo di Ok, lo ucciso Probabilmente Galactanite e Meta Knight Oh beh, oppure un altro Kirby, visto, visto che sono tutti Kirby qua ok, l'andia non ci serve a curarci perché io ci ho tornato tornando is the Best, For the Bosses ah, ma mm -hmm. pensavo che apparisse la gente perché pensavo che apparisse la gente aia già da, già da mo mi fai danno se c'è aia c'è gioia mi ricordo <ride> non c'è tanta gioia se uno urla aia no perché se uno si fa male gli altri ridono, capito? Perché c'è gioia? Se c'è aia c'è dolore. E se c'è dolore c'è gioia. Cioè. ci sono pestigi. Persone... Ah, idiota, sei caduto! Ah, ti sei fatto male, sei. È... Ci sono le persone che prendono in giro le altre persone perché si fanno male, mentre. Le... mentre ci, sono per... ci sono altre persone che si vantano per le ferite. Ciao. Sì, come? La... Tipo me, io mi vanto per le biferie. <ride> perché io sono pieno pieno sulle ginocchia che cado sempre. Ok, vabbè, insomma è proprio scarso. Cioè quindi quelli sulla taglia rotelle sono sono number one. Yeah. Quelli che hanno fatto un trapianto di cervello dicono. Non sono pronto. Non fate un trapianto di cervello. Appunto, era una prova. un po' fa. Ok, non ci curiamo perché se muori tu non fai sprecare un massimo in tomato per solo per te quindi ok siamo a posto così ah davvero sprecare un massimo di no vendetta ah, aia gioia wow! <ride> ti sei fatto male spero di sì che dice Kirby ad altri Kirby, non preoccupare, ci sono io L'unica cosa che non so è se devo combattere anche HDR3 Ops lo spoiler. No, no, no Vabbè allora sto lasciando Quello è un altro round Meglio così HDR meglio no. No, cadono tutti i razzi Come devo fare? Così. Lord. No. Andiamo, a tutto quello che sai fare. No. Spero di sì. ti ho appena ucciso. Ok, easy peasy. Ora tutti i rianimi alla fine del round. Però senza la tua amata vita. Ok, mini boss, siamo a Prendi fuoco. Let's go. Ah, comunque è spuntato un pomodorino, avremmo potuto prenderlo. Al ah, posto di, dei maxi incomicano spuntano i pomodorini. <ride> e se usate i pomodorini non spunta più niente. Dobbiamo. volte che spuntano i semi di pomodoro. <ride> che poi bisogna piantare sui cadaveri dei boss. Perché i boss sono delle pietre. No, perché i boss cioè perché le persone quando muoiono. Ah, comunque, morta, eh, Una cosa che mi sa che molte persone non lo sanno, ma anche i. Sì. Che anche i mini boss hanno le, la seconda fase, in un certo senso. Perché quando arrivano a metà vita. Cambiano il i loro boss. Eh, cambiano la parte dei.. Cioè. Ma qui lo sapevo. Io lo so. sapevo. No, tu non lo sapevi. La sto morendo abbiamo dovuto prendere il pomodorino wow per un pomodorino stiamo morendo si sì, stiamo morendo per un pomodorino e siamo morti per un pomodorino pomodorino del capo eh, per... ok mm. uh, quindi che facciamo? dobbiamo rifare oh. adesso è, è random ora questo e ora iniziamo i tagli cioè, allora, praticamente, questa, la prima parte ve l'abbiamo mostrata. Cioè, que questo fail, il primo fail ve l'abbiamo mostrato. Gli altri fail no. Quindi... Uh, no, no, no, no. Vi mostreremo un tentativo buono. Oh. Eh sì, d'ora in poi vi mostreremo solo quello buono. Quindi avreste potuto anche saltare questi... 15 minuti. No, vabbè, abbiamo fatto la sfida. Quindi, addio Kirby. Ok ragazzi ci siamo Vai questa qui è quella buona Forza. Vedi Vai L'ambia subito wow. Grazie mille No dico sul serio grazie perché almeno siamo fulviti Se è meglio il peggio prima che il peggio dopo Wow non lo schifano Quanto odio quando, quando c'è la ripresa per utilizzare il mio tornado. No, no, le cazzi in dei boss. Non sono cazzi perché ti puoi muovere. No, sì, sì, però loro, loro fanno una scelta di trapo. E non li puoi attaccare. Oh, ah, cazzo. Pre, prendo prima io. Marco, Marco! Sì, ingoia, che cosa aspettano? Non ingoia niente. Ingoia! Ah, prenditi! Vedi, avremmo risparmiato tutta.. Avremmo risparmiato un sacco di vita. Ma no, dobbiamo subito prendere il tuo mento Ti rendi conto? Che vuoi? Io ti ho detto di ingoiare, che cosa aspettavi? Tu non mi hai detto di ingoiare. Io ti ho detto ingoia. No, tu mi hai detto soltanto.. Mi hai detto tipo in tono sarcastico come se non volessi che io. Che cosa? O si Vabbè. Cioè, dobbiamo, dobbiamo chiudere il video e rivederlo adesso per, per constatare che, che io te l'ho detto tre volte. E ora siamo anche nella cacca, poi per dirlo, perché è vero. Perché ora lui muore tipo subito. e Io non posso proteggerlo. Ma Protezio sì! Chiama Protezio? Al numero 00000000Pizza. Ok, ora me la devo vedere. Energetica. non mi avrai vivo perchè tu mi ucciderai prima mm -hmm. appunto non mi avrei vivo mi avrai morto mi avrei solo morto ah le tue stelle di ghiaccio ninja non funzionano Che io sono più più veloce del vento lol sono che per tornato <sussurra> quelli... <sussurra> cali giù mi ha detto una bugia io non so se stai ok no super... l'acqua vabbè potevi, potevi prenderla subito invece di aspettare stavo andando tu mi hai dato il tomito non è che mi hai detto prendere prima l'acqua poi aspettare il tomito prendi le stelle un oppure... attimo no no no Punto, senti scusa ecco. usa, usa. E davvero davvero, no, no, tu mi hai detto prendi esterno, pensando. No, no, mi stavo pensando. Mi ero pensando Mi ero scordato che davano un granato. Ok. Ok, vai. Fuga. No, nel senso che stavo pensando che davano un Guarda come sono intelligente tempo. ora. No, così. No, non funziona, ok. <coughs> Preparati a schivare. meglio io mi preparo a schivare perché vuole a me ok ora preparo a schivare schivare quello che sono piccolissimi eh, piccolissimi solo questi è... meno male che sei uscito subito se non ingoiavo pure la tua senti stella stella Paola No. Ma corda! È morto! Boom! Muore di più! Non sei abbastanza morto, Ok Che ora c'è il Mr. Turbante. E dice lo prendiamo il pomodorino o no? No. Dai. Perché il pomodorino mi sa che è l'oggetto curativo migliore di formazione. Senza portare i ricostituenti che in questo gioco non ci sono. Sì. poi oh, io non penso mai a 5. Sì, il ah il cibo. No no, okay. veramente, i ricostituenti in questo gioco non esistono, cioè. Se tu mi chiedi il, ric il, ric il ricostituente serve questo gioco, io, io ti dico sì. Beh. Cioè, io ti dico no perché me l'hai appena, no, appena detto, Io non so che, che tipo di cibo cioè e quanto dà. Fatti sotto! Era uno scherzo, era uno scherzo, amichevole! Infatti, stai saltando, fatti sopra! Ma che amichevole! Andiamo, smettila di saltellare dovunque. Però devo dire che le stelle fanno come un danno bestiale. Eh sì, perché lo, lo sono dei proiettili che hai solo poche volte. Ok, morto. Evviva! E yeah, saltano mm. la sua pancia, Dio! Mm. Yeah. Ok, ora no. Prenditi la lancia. Sì. I proiettili di Wispy Woods e sono. E non lo la lanciare sì. che lanciano una buona. Sì, la... lo so. Una... Di... E poi i proiettili Ussale di cofere. Wispy Woods non sono tanto. E usa l'elicottero per volare. Fai con me. Wow, il mio è più longevo del tuo. Ci credo perché il mio fa più danno. Ed è per attaccare, non per, non per volare, basta. Cioè per volare in generale. E io ora scappo perché mi mangio. Uh, uh, uh, uh, uh. Vedi perché sono scappato? No! E dai! Dai, sei ancora vivo! Ma dai! Prendi l'abilità nuovo! E vedi Non se... credo che la terrò! <ride> vedi se una un'abilità migliore. Volo è, è migliore, dai No, non la voglio io. Ci curiamo? Eh no. sì, come no no, no no! Ma io sono in fin di vita! Ma io non ho preso da noi, cioè mi curerebbe di più Quindi non ho preso. Ti cura metà vita il no. no, è troppo. No. Però tipo un quarto, una cosa c'è c'è. Dovrei votare, sopravviverai. Ecco, eh, no, così, no, così sopravvivo. Tu sei lontano, ci penso io. Mangia il boss e indoia. Oh no. no, lo sputo contro l'altro posto. Oh, vedi che l'ama è un'abilità a distanza, quindi un goia può servire per restare a, a debita di stanza. E invece volo praticamente sciottato Invece ora pietra la prendi. Perché tu lo si pietra. E sì, appunto. E ci rincontriamo. Questa è l'ultima volta che userò pietra però. Cioè nel senso. Se la perdo mo non la avrò mai più. E io sto, sto, sto, io sto dentro Galbow. Galbow. Sì, resta lì, non preoccuparti di niente. Tu. Ecco, ho ucciso Galbow. E ho ucciso il cacchio. ti chiami? LOL. I cadaveri fanno danno. Ah, ma davvero? Ok, possiamo andare... <ride> Prendi spada. Anzi, no, no, resta roccia No, no, che no, no, roccia, roccia Che è nessun danno certo. ah, io non lo prendo da tre battaglie il danno quindi dimmi se, se adesso... io da due battaglie ah beh la spada pure qua che ora lo batteremo i bunker serie 1 non sono da senza beh li abbiamo battuti senza problemi sì. quindi ora prenderemo contento? No. Penso che sì, adesso sarei con me. Uno è andato ora l'altro ma, ma devi uccidere per forza Ma perché? Nell'aria Perché di ti, vogliono dare, dare, ti vogliono dare la l'abilità. Io non la voglio. Ok, pomodorino, oddio. Fenix. Vedi quanto cura, ancora un bel po', quindi se non avessi. Ah eh no, più... super K. Ah. Sorry. So. Vabbè dai tu prendi le sterine. Eh sì, appunto oppure eh, mi sa che questo dà Dato no, no, non non che no. No. No. è la tua abilità preferita sì. <ride> <ride> è la tua abilità preferita è vero però ho sconfitto il boss finale quando ci giochiamo da solo ho sconfitto il Chirby boss proietti, finale eh. con, con, io con preferisco boss tornare per il cioè guarda è già quasi morto <ride> e l'ho fatto su su. <ride> non è vero gli ho tirato due stellini. io invece lo sto attaccando Beh, due stelline fanno più o meno la metà della vita che noi abbiamo tolto. Ma guarda quanto danno li faccio io! Scusa te. Stenina Kirby! <ride> Avresti anche potuto evitare, vabbè, tanto non l'ho ucciso. Ok, e naturalmente lui non ha la fase in cui bisogna lanciare. Perché l'abilità la... speciale. È essere... eh, appunto, sennò poi lui perde l'abilità tornata. Mm. Ok, prenditi elettro. Elettro, sì, va bene. E non ci curiamo. Perché tu puoi anche sopravvivere senza diciamo vabbè una cosa eh un po' sì, si vabbè è facile ce l'ha puoi fare come elettro è facile proprio vabbè guarda fenix tanto con, con elettro mi sa che è l'abilità la più OP del gioco no contro sì. il boss è tornato del gioco per te vedere. però del gioco vabbè del gioco sì, è per elettro però per il boss è tornato ah comunque per curiosità elettro ha debuttato in questo gioco si sì, non lo vedrete e mai prima... no sto scherzando lo no, vedrete vabbè. sui giochi per il 3DS sì. però sulla switch non c'è C'è plasma che ha debuttato molto prima di electric. LOL e secondo me plasma è meglio tu hai detto che ti, tu preferi eletto quando, quando non conoscevi plasma quando io ti ho detto che spinotto dava plasma al posto di io ho detto <coughs> cosa What is this Plasma ability? Are you kidding me? No Perfetto Gidami. Dai muori su. No io io credo... No non ha fatto effetto la mia cosa da un Io lo odio con tutto il cuore Ah si teletrasporta Sì l'ho ucciso Scusa, che... Ah l'hai ucciso allora no, no. non male. Oh, okay, è male so... Ok pesce pallone siamo tipo nella mm. cacca Questo o sono quella No no io preferisco granar sì, ma con elettro puoi colpirlo anche se ti colpisce, tipo quindi un contrattacco è tipo. vabbè, lasciamo stare. Contrattacco non ha nessun danno e poi. E poi attacchi. No, quindi. sì che ha il danno. Quando si toccano fa un po' di danno. No, nel senso la definizione di contrattacco. è sì. Niente, addio. Ma cosa fa? Cambia direzione in volo. Solo io posso cioè, farlo Sì, appunto, anche okay, noi lo possiamo fare Io volo No No, che cacchio <ride> Marco, no Mi lasciare solo contro questo schifo volante Ma, <ride> <no>. <ride> Ma perché cambia direzione quando rotola? Mia fa? Salta Per fortuna esiste elettro Ma e quale bello. elettro? No, volevo dire tornado e muori, dai, non fare la palla. Se fai la palla io ti ammazzo. Sgonfio. <ride> okay. No, lui ha ammazza te, eh, no. L'ho ucciso palla palla palla prima palla. che facesse la palla. Oh. Ok, sei vivo, c'è la lord. Wow, wow, wow, wow, Max, wow, wow. ah, abbiamo finito perché? ci sono solo i boss finali. Oh, chi dopo? Come vedete è cambiato pure lo sfondo. Eh sì. Ok, ci resta soltanto una, una scatola che non possiamo usare. Tanto okay. le abilità qua non servono, perché non Ok, l'abilità contro la lore è abbastanza facile, soprattutto ora che che praticamente noi siamo full vita, non a metà come nella modalità extra. Sì, perché nella modalità extra ci ha fatto un po' dannare, diciamo, la battaglia finale. Eh sì. Sì, ha fatto perché io, io mi ero stancato di giocare da solo. Sì, e l'ho aiutato io per a posto finale. È, uh, è il... Oddio, fa mossa sì, diverse! È... No, no, no, così funziona. No, no, no, ha fatto ah, Quella lì era una mossa diversa, non l'ha fatta quando l'avevo combattuto tu. Quella del blu l'ha fatta. No, non hai capito. L'ha fatta in modo diverso, ha lanciato una alla volta. E lanciava due alla volta nella battaglia quando l'abbiamo fatta di Ok, stai attento a non farti prendere la tornata, ora. Eh? Mamma mia, come ho com fatto? La hitbox è un po' schifosa e niente. No, no! Ah, beh. meno male che aveva già finito. Sì, perché dura tantissimo. Ok, metà vita. Dai, dai, non sta andando male, non sta andando per niente. E noi abbiamo pure una ciliegia. Sura. No, non ce l'ha no. Perché forse siamo nell'arena? Che cattivo però! Siamo nell'arena, se ci avesse dato una ciliegia saremmo stati più forti. No, e dai. Saremmo stati avvantaggiati tanto. Beh. E già non va beh, bene. Tanto. No, tanto, perché ogni punto vita vale. Questo lo faceva pure nella battaglia Sì, questo sì. Questo è idem. Attenti e poi fate così. No, non serve, basta che vai verso il basso, lo scrivi No, non cambia direzione. Oh, no. Diversamente dalla Loris. Diversamente eh. abile. Che poi lì non c'è scritto Loris, c'è scritto Margo Lor e Loris l'or e eh, x e eh, sì. magolo Perché magolo non si è ancora rotto cioè. per qualche dopo... motivo soltanto dopo che uccidiamo sì. la loro magolo decide di incazzarsi eh. e allora... Ma Ma dì, un non dire è una parolaccia vabbè, Beh, sì, è una parolaccia più o meno Ma ok lo è ho è derivato un da una gli ho dato il colpo di Grazia. vabbè la lasceremo perché.. No... Sì, lo so non è tanto una però è comunque una parolaccia vabbè lasciamo stare allora adesso c'è... RX no, HDR Ok, prendiamo il pomodorino no. È solo un pomodorino, zumba, zumba, zumba Eh? Okay, eh? Lascia stare, è uno spettacolo di animazione Che ho visto tipo 5 anni Ok, e conoscete? Il post finale della versione beta Di Kirby's Adventure Wii hrd D, 3 Ok, avevo sbagliato eh, eh, sì, hai, cambiato, hai scambiato R, D Senti il laser. Lol, io sono invincibile contro i laser. Ma non contro i cazzotti. Che... <ride> Me lo sei visto? È Guarda come si fa a schivare questo. Su. Oppure <ride> così. Vabbè, sì, però era più faticoso. Allora, io, io sinceramente preferisco usare granata. Ok, adesso vedete che non ha cambiato fase. Per quale motivo mi direte? Oppure no, lo sapete già Appunto Perché la seconda fase È tutta la vita E inoltre lui viene a farsi un bel tuffo qua E vi fa tanto male Quindi questo mi sa che è il boss con più vita Tutto il giorno. Ok, ho fatto bene a usare l'abilità tornado Ah, e comunque si smonta tipo facilmente Cioè, man mano che lo uccidiamo Vedete Ed è un robot di De Era il robot di De come vedete infatti. In no, nel dove... senso non la beta era il robot di Dedede de de che era il vostro ok. Perché DedeDe de de non si poteva usare. Mi sa che.. Chi si poteva usare come personaggio? E eh non lo so, mi, mi sa che non avevo ancora pensato alla.. Perché mi... era, era per il GameCube, non avevamo pensato al multiplayer. Chi che nel GameCube sta? Sì, lo so. Però oggi okay. E ora il boss finale della. Anzi, ah, oh, wow. no. no, no, no. Ok, il, il boss pre-pre-finale. Uh... No, il boss pre-finale. No. Ah, no, è vero, ce ne sono due. È la uh, seconda okay, fase di rimangono in un'altra battaglia. Perfetto. E ora conoscete, o meglio, rincontrate. Il, il guerriero, guerriero più forte della galassia. Che in realtà è Kirby, perché l'ho ucciso tipo 20 volte. <ride> però no. Veramente allora. È eh, perché. Il primo a sconfiggere Galacta Knight è Meta Knight. E Meta Che poi è diventato... Meta Ocedine. <ride> no, <ride> che poi è diventato il guerriero più forte. <ride> ma poi è arrivato Kirby e Kirby ha distrutto Meta Knight. Ok, lui fa... Da... Adesso l'attacco torna che fa veramente schifo perché basta mettersi dietro di lui oppure... Quindi Galacta Knight è il terzo. <ride> Mi dispiace. <ride> Mi dispiace, il terzo è la medaglia di bronzo. Ok, ora però nella seconda fase diventa più forte. Infatti in Kirby Star Allies Viene, viene chiamato guerriero temporale non il guerriero più forte della galassia infatti viene nominato il guerriero interstellare no no temporale perché viaggia nel tempo lo so lo so viene ghiacciato che okay, attenzione adesso ok Mettiti qua angoli. Angoli. negli angoli negli angolini siete salvi o meglio quelli bassi eh. quelli alti non ci proviamo ok così morto ci penso io <ride> sono morto pure io ciao galat galatina <ride> galatina ciao che poi è rosa, si sì, veste rosa. Okay. Ah, ci vuole Fegas a versi di rosa. Cheat pe pe per Mario. Perché? Quando incontrate Kiro. Ah, Beh, no. I punti massa. Ok, adesso. Visto che no, ce lo dobbiamo portare. Mi sa che non si può portare. Ah si sì, si può E sì, si può. No. Sì, no. È l'ultimo round. No. Rimane quel. Uh, uh, mago spettro. Ok. <ride> Mi Mi Ok Marco, sei pronto a morire per la patria? In effetti frusta, non la voglio! Senti, è meglio se te la tieni, puoi fare l'attacco volante. No, non la voglio Puoi fare l'attacco volante. Mille frustate, torna. Sì, ma mi piace di più mangiare i progetti. Ok, anche. come vuoi. Io ti difendo dalle palle. Almeno. Allora, ehm, no. Va bene, devo chiamarle spere di energia oscura. Sì! Ok, io come metà vita, soltanto con una vita. Praticamente è morto. Magari. Sì. Io non ho preso Ok, mangiare. corri. Corri. E non saltate. Correte! E non vi azzardate a volare o saltare. Anzi, no, saltare potete. Sì, però non fatelo troppo, se finite. E soprattutto non volate, sono finite come, come un morto. <ride> come me nel, nel round scorso. Ah, naturalmente io visto che sono morto mille volte mi ha Ok, morto. adesso vola. Volate. Stare dietro di, di Magolor vi fa comunque avere l'effetto del rango. Sì, o semplicemente venite colpiti anche se state dietro E appunto. <ride> Più! Aia. Ah, yeah. Ok. Io sono grasso. Easy da schivare questo attacco. Ti difendo dalle sfere di energia oscura. Dalle. Da un materiale non riconosciuto dall'umanità Perfetto E viva so. dall'umanità, dalla kirbita No Dalla pianeta pop Dai pianeta popisti uh, Vabbè no... E <ride> eh, che stupido nome okay. in effetti noi ci chiamiamo terrestri Quindi sì Uh, oh, guardate Perfetto, let's Dammi uno slancio No, dovevamo usarlo Ok, siamo morti No No, no, no non si fa così, Magolo. Mi spieghi perché hanno messo dei portali, se poi non puoi, non puoi portarci? No, è che praticamente mentre saltavo ti ho fatto rimbalzare. Ah, grazie. Eh. Sempre fra i piedi, come, come desideri. Ok, stavolta però ho tornato contro di lui, quindi sarà tre volte sì, tu, però io ho un punto vita Non prima ti preoccupare, ti difenderò io A meno che tu non, non fai lo stupido e muori, solo. Tipo in quel caso quindi, ah, ah. Ho tutto roccia in tempo No, io invece mi sono trasformato in tornado in tempo Che ho distrutto tutto Poi, Praticamente roccia e tornado Dipenditi, Marco, ma, ma, tu sì. dipenditi eh, Che vuol servire eh, sì, sì. tipo per l'ultimo momento Ora però la cosa importante è... Attenzione. Ma nell'arena posso rimanere io da solo? Oh no. Cacchio. LOL. Ora che ho tornato è molto più facile da solo. Appunto, anche con Pietro. Anche con Pietro. Pietro è un bravo stivante. <ride> io torno indietro. Con In Pietro. Sai, Pietro non torna indietro. <ride> ok, ti può attaccare mentre fa lo scambio di portali. Sì, devo saperlo. Ho così tratto per dire, perché io non l'ho fatto. Sì, non okay. lo faccio, e poi, così. se avete notato, ho un occhio dentro la bocca, quindi. La, ce l'avevo anche prima. Ma non sì. ah. pure del, dei danni. Ok. Oh, che ansia! Mm. Yeah. che cos'è? Le bacchette. Ah sì, le, quelle, le, sì. Le, tutte le bacchette usate, cioè la, la bacchetta di, di topi all'attacco, quella. Che fa la bacchetta sì, di... con le tre stelle. Eh? poi, poi il, lo, lo scettro della... De, de, de, Stella si sì, quello lì, lì c'è anche Smash eh si sì, quello che stai in mezzo pure stai e poi il pennello, il pennello di Kirby il disegno io non conoscevo soltanto quella quel a sinistra perché non ho mai, non ho mai giocato a topia alla parte. nemmeno io ma lo so perché sono Kirby si sì. l'esperto di Kirby avete presente quelli che si dicono intendari? Quelli esperti di Nintendo, ecco, eh. io sono un Kirbaro. Beh. Ma non perché sono esperto di Kirbaro perché so cose senza saperle. Okay. Io so Ok, ora. Comunque mi fatto ora, Allora guardare che io l'ho già visto quello scelto. Perché abbiamo usato prima no. di. No! Uccidetemi, non voglio vivere così! Ti prego! Rimetti normale! facciamo vivere così uccidetemi io ho paura di sconfiggermi no vai siamo quasi alla fine Sì! ok vai uccidilo devo uccidilo uccidilo sì. alleluia e ora morirai con lo stesso suono che devo te dire te non stare davanti a te Ops, ho toccato. Wow! No, vabbè, fa niente se la tocchi, ma non devi andarci davanti. Ce l'abbiamo fatta! E viva! Nuovo record! Ah, 20 minuti, wow! 25 minuti ci abbiamo messo! compreso il fail, wow! Non compreso il fail perché ho, ho, ah, so. ho chiusato il fail. Ok, form. ora nell'arena finale possiamo usare anche gli altri giocatori. E viva. Eh, Bene, quindi che ci resta da fare? Ah. le hall e, e, e questi due filmati. I, i, i, i filmati che non abbiamo visto quindi allora questo video durerà un po' di più degli altri ma no è, no. Tu, è tutto normale ah comunque c'è galata night seduto accanto a magolo e magolo sta al centro e lì spettatori vicino a ci sono i kirby normali. kirby blu e kirby verdi I, i, e dove stanno i Oh. Non no, ah si sì, ok No mi ricordo l'altro Kirby Quelli sono i bulli di mm. ultimo grado Quelli schifosi Ok abbiamo sbloccato no, altri No quello schifoso è No, blu e verde no sono i No, e Day perché sono una replica. No. Mentre quelli i due sono superiori Vabbè ora vi uh, facciamo vedere il C Aspetta me. Ok Io. sentite che la host è diversa. Ok vi facciamo vedere quell'altro filmato che non avevamo fatto quindi ok. Ehm... Quella cosa la è. Comunque questo filmato uso. grande kill. grande gaz. Eh. Vabbè, adesso ci sono i riconoscimenti speciali ma sono gli stessi di quelli normali, quindi non ve lo facciamo vedere. E c'è battaglia finale X che è la stessa di quella normale, soltanto che c'è. Magolore X, X e... rosso. Magolore arrabbiato. Forza ragazzi, all'attacco! Mm. error Roo! Venite a me! Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Meta, S. Mm -hmm. <sussurra> e suoi! No King Dedede eh, e Guadaluti sono stati abbattuti! Ethanath sconfince un colpo, ma viene abbattuto! Kirby viene abbattuto! Così, a caso! Hai perso la battaglia! Magolor guadagna 5 punti XP! <sussurra> Wow. Ora Magolor si sta evolvendo. Magolor si è evoluto. io. Magolor X. Dun dun dun dun dun dun. Ok e con questa Ok, e con questa per il per il per il per il per il per il per il per il per il per il per il per e Industria in voltino, tu è solo, solo una all'industria in voltino e una al bosco biscotto due sono. non ce n'era una al mondo 5? no no no va bene ho allora, controllato andiamo quindi a livello al mondo 4 all'1-4 e eh, facciamo cose ah io dovevo essere il secondo giocatore quindi scambiante ok Mmm, um, stai morendo. Ok. Yeee yeah, yeah. ora allora io sono a piena vita. Grazie. Ah sì, sono anche io a piena vita. Con Meta S Oh mm. oui, ho sempre sognato di farlo. Vieni qua, aspetta. No. Vabbè, ora tu vai. mi segui. Oui. Mm. che comunque metà è un incrocio tra volo e salvo l'abbiamo già detto nella prima parte sì. ora non entrare lì Ops. bravissimo lol scusate taglio ok allora siamo alla porta dove prima io sono entrato per sbaglio vi diamo un po' di cibo al kirby grasso e dobbiamo che dobbiamo fare dobbiamo, dobbiamo correre bene. nella parete ok basta vedi è spuntato pure un arcobaleno ma non credo che c'entri ok ecco qui la stanza hall numero uno e' il mio Stami morendo lol No l'ho fatto apposta Ok allora qui ci sono delle abilità premature Cioè che non avresti incontrato Cioè martello lottatore Matteo lo trasformiamola in un altro aspetto eh? Ok Un attimo No volevo trasformarla in una I poi c'è ninja e volo. Ok, quindi niente, adesso ci rivediamo al prossimo stanza ora. No, no, ci andiamo direttamente. Tanto chi se ne frega. Bene. Se finiamo l'idea. Dove si trova? In due stringoltini. Vai. Premi uno. uno Ah, è vero, cacchio. I detto. Me lo dimentico sempre. Io penso, io penso sempre che devo entrare Anche lavoro, io, però no Ok, vai well. Industria in coltino mm. Che livello non lo so però dovrebbe... Ma sei sicuro che sono solo due? No, io sì, ho che controllato due. nella wiki Non lo dovevi dire Perché, scusa? Non tutti si ricordano sempre, sempre la, la posizione della wiki okay. Quindi sfideroniamo con la solito no! Ok, è troppo bello metà metà. Ah, davvero. In che senso? No, mi piace usarlo. Tutto qui, non c'è niente tra me. No, no, no. Io non lo so usare, poi. lo sto spingendo. Io, Io lo so usare, invece, ci oh morire. Perché muori! Abbiamo usato i due fail. Io sai cosa speravo? Che il primo giocatore potesse usare gli altri personaggi e che eh, dopo aver completato il gioco al 100% si potesse usare Magor come altro giocatore. Io queste due cose speravo. Purtroppo ho avuto una piccola delusione, ma non ho problema. Cioè, il gioco comunque è comunque bello. L'unica cosa è che avrei potuto. però avrei potuto più di tutto usare gli altri personaggi come giocatore principali. Però capisco che non sarebbe stato fattibile visto che poi alcuni, alcuni puzzle o sfera di energia si prendono soltanto con, il, con la Kirby, Beh io, sper io speravo la stessa cosa con il mio Super Mario Bros. Wii. Vabbè, il Super Mario Bros. Wii l'avrebbero potuto fare. Ah, e comunque lo sapete che si può usare il rubonillo in Super Mario Bros.. Uh, New Super Luigi U come primo giocatore? Ah, il primo giocatore. Perché? Mm -hmm. Perché ho visto un focus sui team. Ok, allora, la stanza Hall si non trova... Sta... Non qua. Sta piuttosto avanti. Potremmo anche tagliare. Ok, mi sa che c'è una mosca. Ho una tonda. Stavolta però non c'è. Ah, l'ho colpito e poi ti... No, non l'hai colpito, l'hai colpito in alto Ma ah, per così. Ok, ecco okay. la stanza Ollie. Quasi, no? no. Ah. Paglia? Paglia? Ciao. Proprio. Sì, vola vola vola metà vola meta, vola perfetto vola la tua meta meta guarda che bel no vabbè è bellissimo io adoro ah, ah. però non adori me che io non posso correre sì, non volare, posso manco volare se fossi io il giocatore ah. aia cioè, guarda io sono invincibile sono invincibile Ok, Marco, però speriamo It's over 9000 Ok, l'oltre fa pure danno con le ali Beh, dai mi, mi, mi C'è un mazzi non lì Che si trova? La porta arancione? La porta arancione per un ingranaggio Ok, eccola Ecco qui la Non <ride> Uccidiamo qualcuno. Bravo Marco. Bravo. Poi, poi, dice, poi dice a me. Io ho fatto il livello che. Io dura... stavo facendo, stavo attaccando quello. No, non dovevi, non dovevi, lo stavo facendo Beh, taglio. Ok, sì. siamo tornati e Marco. Uh, ci siamo scambiati perché Marco continuava a morire. E, e Marco poi è morto e di noi abbiamo di euro. Quindi adesso Marco se muore, Marco. C'ho un mazzi, c'è un maxi. Non mi serve, ti devi invomerare non, ah, non guarda il consiglio che mi hai dato per andare più veloce si, sì, eh, questo nostro qui è impossibile forse andare ok adesso faccio io per piacere quindi tu non ti... non mi attaccare loro. Okay, io non premo sopra per e okay, qui c'è pure un hamburger io ne andiamo abbastanza stanza che io... ok ci avevamo messo tutto il tempo per fare questo bravo. Marco! Ok, qui troviamo altre abilità non premature, perché ormai le abbiamo scoperte tutte. Cioè, Frusta, acqua, foglia e lancia. E c'è un mazzetto. E con questo... E una l initore. L initore. No, e con questo prima prendiamo tutte le stelline, perché non lo sa bene. E poi le lanciamo. Finiamolo così? No. Quindi noi ci vediamo al prossimo let's play che abbiamo già iniziato e anche quello dopo ancora, che... Super che fermarvi? Che è chi vi starà, l'ha dopo ancora. E niente, quindi ci vediamo alla prossima. Ciao!